Cosa stai facendo? Tu metti le cuffie. Ci sei? Aspetta. Non riesco da un lato entro, dall'altro, no. Allora. Eh. Saluta. Perché devo salutare? <ride> Non sei in diretta ma sta registrando, ok? Ah, ok. Ok, quindi saluta. Sì, ma giusto, allora. No? <ride> Ciao a tutti. Ok, non sai manco chi sono i tutti. No. Ok. Allora. C'è una busta. <ride> no, ho sbagliato, non è. Com'è quella che c'è posta per te? Non lo guardo molto. Ok. Sì. E... Hai già capito per cosa può essere questa busta? No. Allora, vediamo qualche indizio. C'entra col tuo canale. Quindi mm. c'entra con YouTube. Sì. E... I 10.000 iscritti. C'entra i 10.000 iscritti. Ok. L'apriamo la stai la busta. preparando... Ho fatto una cosa. Ok. Ok. Sì, apri sta busta. Aspetta un attimo. Dai, apri sta busta. Vado? Sì. Pronta? Vai. Emozionata? Eh, curiosa. Spaventata? No, sono curiosa. Ok. Vado, eh. Se vuoi mettere pausa me lo dici, metto pausa qua. Ciao, Tere. <ride> Tutto è iniziato. 18 mesi fa, così. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio nuovo canale, perché finalmente mi sono decisa ad aprirlo. Chi è? Il eh, è che si chiama EBE, Explore Paranormal. Non eh, è che sei cambiata tanto, eh. Io sono Teresa, che mi piacerebbe... In... Hai iniziato subito piena di energia piena di voglia di fare e tutto questo ti ha portato oggi ad avere 10.000 iscritti su YouTube. Ti ho fatto questo piccolo video per farti in modo diverso i complimenti, ma soprattutto non sono l'unico che ha da dirti qualcosa. Guarda! <ride> Ciao Terry, ciao Ale Terry insomma sei arrivata a 10.000 iscritti Io sono Roccaldo del canale YouTube Roccaldo E questo video è tutto per te Per farti gli auguri di questo bellissimo traguardo Auguroni, continuate così ragazzi Siete fortissimi Ma dai Tanti auguri e Terry E come ho conosciuto la grande Francesca Terry Luca. Allora stavo tornando dal, dal lavoro E stavo su un, uh, un treno E in attesa ho visto amo il pane normale e mi è venuta subito questa carriera L'ho so, vista e la sono seguita tutto il tempo E' fatto, ma è stupenda questa ragazza E da quel giorno da quel non ho mai perso mai mai ci sono sempre E volevo fare complimenti dei 100 like e spero che ci siano molti molti di più Complimenti, auguri Terry. Francesca no, no, no. Luna. Mm. Lei è stata la prima? A rispondere. Sarò dare... <ride> caldo, grazie. Eh, non me l'aspettavo. <ride> ah, vada avanti. Poi mi dici tu se mettere pausa ancora, ok? Sì. Ciao Teresa, alla nostra Ghost Hunter number one. Un bacio. Ciao Terry, sono Lucy dalla Puglia Ti mando Ciao un grosso bello, bacio E che bello, dire, sei bello. grandissima Ti voglio bene Ciao Terry Io sono Claudia E ti seguo tantissimo Perché sei spettacolare, dolce, simpatica E complimentissimi Per i tuoi 10.000 iscritti Un bacione Grazie Ciao. Claudia Ma che bello è Ma, da che... bello tanto. Ma... <ride> quando l'hai fatto Allora Ci ho impiegato un po' di tempo perché giustamente dovevo farlo Accendiamo il ventilatore perché fa caldo Si sentirà il sottofondo ma fa niente. Ci ho impiegato un po' di tempo perché dovevo farlo quando tu dormivi <ride> Allora quelle sere in cui tu ti addormentavi prima e io non mi addormentavo mi metteva a fare questa cosa qui, ok? Ma che bello! E... Vabbè, poi ti, ti scrivo qualcosa, andiamo avanti. Ma io sono senza parole, sì! Ok. Ciao Teresa, volevo farti i complimenti per i tuoi 10.000 iscritti. Sono Simona e ti ho conosciuta tramite Christian. Da allora ho visto tutti i video del tuo canale, volevo farti i complimenti perché sei onesta, genuina e i tuoi video mi piacciono tanto. Tanti auguri per questo traguardo, in bocca al lupo perché sono sicura che ce ne saranno tanti altri. Un bacio e grazie. Ciao a Grazie Terry. a te Simona. Sono Marco Pig di mare, anch'io un canale YouTube, ti ho conosciuto su YouTube, Anch'io sono molto interessato al paranormale, Urbex e mi piacciono i tuoi video. Faccio gli auguri per i 15.0 iscritti e mi raccomando trattami bene Alessandro. Mi fa sempre da cavia poverino. Un bacio, ciao! <ride> Ti sempre, sei una persona meravigliosa, anche Alessandro, sei le due persone veramente stupende. E anche i tuoi canali sono sempre belli e ti auguro tutta la tua felicità in questi canali. Ciao. Grazie. Ciao Teresa, ciao Alessandro, sono Alessia da Pinerolo, io ti seguo tantissimo. Sono contenta che la tua pagina abbia raggiunto questo traguardo, perché sei bravissima, la migliore, e sei anche una grande donna. Ti stimo tantissimo, continua così, un bacio. Ciao Teresa, con questo video voglio farti i miei auguri per i tuoi 10.000, ovviamente non anni, ma 10.000 click sul tuo canale YouTube. Te ne auguro altrettanti ovviamente, e ti mando un grosso bacione. Ciao! Hai <ride> un fazzoletto, cosa c'è? Non lo so, non me l'aspettavo! Ci sono um, alcuni che non avevano mai fatto un video in vita loro, ok? Pazzesco. E che ha risposto fuori di farti un video e farti un saluto e sono messi davanti alla telecamera. Io non quindi... so che dire, non... aspetta, aspetta, non dici so che dire. Dici tutto, dopo. dai, andiamo avanti. Tanti auguri Teresa, sono solo i primi 10.000. Un abbraccio a te e ad Alessandro che siete un po' la nostra famiglia. Ciao, grazie. Ciao Teresa, sono Simone Sportillo. Sono contento che tu abbia raggiunto i 10.000 iscritti, sono contento di essere iscritto al tuo canale fare parte del gruppo è terribile e volevo dirti ti mando un bacio da parte mia e da, tu, da parte del gruppo continua così che bella grande sei bravissimo ciao ciao ciao io sono rosanna, rosanna. e in pratica io ti ho conosciuto su giustamente su youtube però con Lucy, eh, primo video, e, mm. e da lì mi sei piaciuto tantissimo. Quindi ti saluto, ti mando tanti baci e, vo e ti voglio bene. Ciao! Grazie. Ciao Terry, sono Maria Grazia e sono diventata tua fan dopo aver seguito il canale Ego, ero fan del, di Christian e quando avete collaborato insieme vi ho conosciuti e da allora sono diventata una tua grandissima fan tanti auguri, baci. Ciao Teresa, ti voglio fare i miei grandi complimenti per il raggiungimento di 10.000 iscritti. Io sono un tuo vecchio iscritto di YouTube, un, forse uno dei primi, adesso non so fra, tra, tra, tra tanti. Comunque su YouTube sono Pierpaolo Foglino, su, qua su Facebook invece sono solamente Paolino Linolino, e avanti così. Mm? Tanti complimenti, ti ho trovata per caso un giorno in, uh, sui video consigliati e ho iniziato a seguirti da quella, da quella parte lì, dove tu eri in, in un castello l'inizio, il buio da sola, poi ho visto un altro video che eri in un cimitero verso sera, che facevi le tue indagini. Tanti complimenti, vai avanti così, anzi mi sono detto all'inizio, oh! Che bella gnocca, complimenti. Poi ho visto che c'era anche Alessandro e ho fatto, vabbè, pazienza. Alessandro sei fortunato, sei hai veramente una bella moglie, o compagna comunque, come si vuol dire. Ciao a tutti e una buona serata a tutti. Ciao. Il vostro canale è davvero bellissimo, complimenti, siete veramente bravissimi. E vi ho conosciuto per caso quando avete fatto, fatto, fatto un'indagine con Christian Malinotti da lì vi ho conosciuto, bravi siete il top continuate così che il canale è bellissimo siete fantastici, il mio, link, il mio link è Tiziana Ghizzi ciao vi saluto, un bacio a tutti e due, ciao belli ciao Super Terry mi fai compagnia da quando gli iscritti erano molto Roberto. meno da adesso 11000 Sei sempre una ah, super Terry. Ciao Bella. Grazie. Ciao oh, Terry, volevo dirti semplicemente che sei unica, continua così e sei forte. Ciao ciao. Madonna, io non so che dire veramente. Ciao Terry. Se non dire grazie. Grazie. Non me l'aspettavo, Ale. Non me l'aspettavo. <ride> Cioè sono cioè, qua come un idiota, salute. non so, <ride> mi sto gustando i videomessaggi Poi magari te li riguardi, dai, poi vediamo, ma facciamo una cosa così Il bello è la sorpresa, ok? No, la, la, la cosa bella è che finalmente... Io che poi non sono, io non sono brava a ricevere i complimenti, nel senso mm... Non sei... No, non sono senza parole, Ale. ok. Poi ci spegniamo? No, no, andiamo avanti. La cosa che mi è piaciuta a me, perché alla fine mi sono divertito anche a farlo, è dare un volto alle persone che ci seguono, che ci scrivono, che danno i commenti, una voce. Sì, no, io qualcuno l'ho riconosciuto. Pochi io, perché comunque non li conoscevo. Allora, facciamo prima una premessa, mm. perché devo anche scusarmi. Okay. Per poter fare questa sorpresa, per poter contattare quindi il maggior numero di fan senza che tu te ne ti accorgesse di nulla, sì. l'ho potuto fare solo su Facebook e su Telegram. Quindi questi sono solo eh, i fan che ti seguono sulla pagina Facebook e sul gruppo Telegram perché se avessi provato a contattare su YouTube gli altri poi ve l'avresti scoperto. Quindi mi scuso per chi non sapeva niente, perché d'altronde non potevo fare altro che per fare una sorpresa che fare così. Anzi, però invito tutti a questo punto a iscriversi su Facebook, in modo che se devo farvi delle comunicazioni in segreto vi mando il messaggio ed è più facile. E, e grazie a tutti quelli che hanno risposto, dai. Andiamo avanti. No. Po un po' d'acqua, un po' di quando vedi il logo di YouTube è perché anche loro hanno un canale, un canale. ho voluto ringraziarli, esatto. ok? Come va? Spero tutto bene. Sono Michelangelo Palumbo, e faccio parte anche io di un team uh, Ghost Hunter uh, che si chiama um, Urban SMCV. Ti volevo dire grazie per quello che stai facendo. Un grazie speciale perché sei mitica e vai avanti così e ti ringrazio sempre perché sono uno dei tuoi più sfegatati ehm, che guardo tutti i tuoi video e vai avanti così grazie. che sei grande. Grazie. Ciao Terry, un bacio. 10.000 li abbiamo raggiunti adesso la prossima quota la alziamo 50.000 e ai 50.000 ci troviamo tutti insieme ottimo ti conosco da poco ma ho visto tutti i tuoi video subito ciao Ciao teresa d'Alessandro come state ciao ciao come va? Ui, ciao. è un molto piacere è molto, molto piacere sempre con, con pazienza perché comunque non vediamo voglia di vedere queste indagini eh, Sergio mi chiedeva lui con sempre, le bambole quanto, mi chiedeva da quanto Dieci. tempo vi eh, seguivo su Instagram su YouTube eh, e dice, gli dicevo che comunque vi ho scoperti L'anno scorso, la 2019, verso marzo, sì, marzo, marzo, febbraio, febbraio, marzo, Era un marzo, che marzo, in fabbrica, un marzo, bruttissimo e quindi marzo, marzo, marzo, marzo, marzo, marzo, marzo, marzo, marzo, marzo, marzo, marzo, marzo, eh, Fate siete bravissimi, vi ammiriamo la vicoraggio, stai venendo Teresa che è in, in posti, isolati, da sola, mettendo a rischio anche la vostra sua vita, comunque da pazzi, facendo che una donna è ancora peggio. Eh, quindi apprezziamo molto il tuo coraggio, ma il coraggio che di Alessandro, che uh, che adesso comunque ad affrontare un'indagine con più tranquillità confronto all'inizio e, e niente, quindi vi aspettiamo il più presto possibile qua a Riga e, così ci conosciamo, il piacere di conoscervi e, spero che il vostro canale comunque va avanti sempre, con, ci, regalate, ci regalate sempre nuove nuove emozioni e eh, niente, è questo. Mm, vi salutiamo e spero al più presto. E eh, vediamo le vostre indagini. Ciao, ciao ragazzi! Ciao, vicio! Ah, a proposito, qua c'è ecco la nostra <ride> enorme che eh, mi guarda anche con passione. <ride> e qui c'è anche un'altra una fan che ogni tanto appare. Oh, vicio, <ride> che bello! Guarda quante con compassione. Ciao ragazzi Ciao Terry Essere parte di uno dei tuoi 10.000 iscritti per me è veramente un onore Continua così I tuoi video sono sempre molto emozionanti Vi voglio bene A te e anche Alessandro Un grande abbraccio da Marco Beltrame, Ciao Ciao sono Angela, eh, forse ti conosci meglio come Madame Serendipity volevo farti i complimenti per questo bellissimo traguardo che hai raggiunto di cui non avevo alcun dubbio già dall'inizio perché ti seguo dall'inizio e sei stata così brava da convincere anche Alessandro a iniziare a seguirti <ride> nelle tue indagini. complimenti ancora per questo bellissimo traguardo e mi raccomando continua così grazie Facciamo Angela tutti ciao Ciao Teresa, sono Cosimo, Cosimo. con i 13.000 iscritti, un bacio. Grazie. Vai grande Tere, sei con tutti noi. Vero Michele, che è per te te ti piace? Sei un mito Tere, sei un mito. Ciao Teresa, io sono Isabella, sono una tua grandissima fan, anche se ti seguo da pochissimo, però tutte le tue indagini me le sto godendo molto ma molto... Perché mi metto sul letto con le cuffiette e mi guardo tutte le indagini sia io che mio marito che siamo fanatici del paranormale. E ti volevo dire: sei una grande, ti adoro, anche io sono una mamma, dunque so benissimo come ci si sente. E ti auguro questo. E tutto il meglio di questo bellissimo mondo e un'altra cosa che vi potrei dire è che spero che ci incontriamo prestissimo perché spero di poterci riabbracciare tutti insieme e un'altra cosa ovvero che spero di venire a fare un'indagine con voi due perché siete una bellissima coppia e un abbraccione forte forte forte a te e a tutta la tua famiglia grazie. grazie e un saluto dalle marche allora ciao Terry io sono Anna volevo dirti che ho vinto la mia timidezza solo per te per grande personalmente grazie a farti i miei complimenti per il trovato raggiunto tutto meritato a mio avviso sei una donna davvero fantastica guarda sei dolcissima, tenace soprattutto coraggiosissima quindi forza Terry vai avanti così e se ci sarà un'occasione per me mi piacerebbe davvero conoscerti personalmente stringerti la mano e farti i miei complimenti più sinceri per il momento un bacione a te e a Ale siete una bellissima coppia e che dire d'altro siamo in PIE tanti so. auguri per i 10.000 10 10 10. iscritti grandissimi <ride> eh, bravi ciao ciao, ciao, no. ciao Terri io mi chiamo Stefania e sul il figlio di Youtube sono Cristiano Cannas ti seguo dal novembre del 2018 e volevo farti gli auguri per i 10.000 iscritti e continuerò a seguirti complimenti, rimani sempre così grazie ciao, un bacio Ciao, bella Terry, sono Robby da Roma, la così tra virgolette detta la zia Rob, quella che ti rompe le scatole ogni Anzi, volta no. che esci durante la notte, perlomeno prima quando eri sola, adesso che Alessandro sono un po' più tranquilli. Comunque, oltre all'aspetto che ti voglio trasmettere, ti auguro buona fortuna, un buon lavoro e che questa famiglia cresca sempre di più. Grande Pier, grande Terry, grande Alex. Un bacio Terry. Grazie. Grazie. Ciao, ciao. Ciao Terry, ti faccio gli auguri per questo primo traguardo e penso di poter parlare a nome di tutti dicendoti che sicuramente meriti molto di più e mi raccomando non mollare. Ciao Terry, tanti auguri per i tuoi 10.000 iscritti, ti seguo da quando sei nata praticamente, da quando hai iniziato il tuo canale, continuerò a seguirti e ti mando un bacione e tanti tanti auguri per il tuo canale. Grazie Viviana. Ciao Viviana, ciao. Ciao Teresa, sono Daniela Samaschini, eh, congratulazioni per il traguardo dei tuoi 10.000 iscritti, sono tra questi, ti seguo sempre, continuerò a farlo, continua così, un abbraccio forte. Grazie. Ciao Terry, sono Maura e ti faccio tantissimi auguri per il tuo canale. Sei veramente una grande, fa un lavoro eccezionale. Io ti ho scoperta per caso e ho cominciato a seguirti e, e continuerò a farlo. Un bacio grande. Grazie, Maura. Ciao, Teresa. Che bello il tuo canale sta diventando veramente grande e importante. Sono felicissima. Silvia. Bravi tutti e due. Un bacione. Ciao, Ciao Silvia. Chi è sto pazzo? Maurizio, <ride> insieme a casa, Ma che, che musica, wow, grande anno. collezione. Auguri, Teresa! Auguri! Non so perché a fare il video così in orizzontale non riesco a dirigere gli occhi nella nello Va bene, carissima Teresa Io mi chiamo Ambra De Giovanni E ti faccio i miei complimenti Per i 10.000 iscritti Da quando ti ho conosciuta non ti ho più mollata E sono sempre stata affascinata Dal paranormale Continua così che sei fantastica Ti mando un bacione grande grande E scusa per la guancia gonfia Ma mi hanno messo un impianto Aia Ciao, Ciao Ambra, grazie nel messaggio che ho, che ho mandato di chiedere fare un video ho chiesto io cercate di mandarmi in orizzontale così può essere di più, no? Per quello all'inizio ho detto... Ah, right. <ride> Ma quanti sono? Eh, tantissimi! Qualcuno, Vado? Bello! Continuo? Sì! Mi <ride> voglio bene! Ciao Teresa, ti volevo fare per me tantissimi auguri per i tuoi 10.000 iscritti! Forza, sei sempre forte, forza ai piedi. Ciao se... Lorenzo, grazie. Ciao. Ciao Teresa, sono Antonietta Perini. Io vi seguo dal, da un annetto circa. Ehm, sto facendo questo video perché Alessandro, tuo marito, mi ha chiesto di fare un video per i, per i tuoi 10.000 iscritti al, al tuo canale e sinceramente ci sto provando perché io non sono il tipo che, che piace fare molto i video, non li ho fatti neanche per i miei bambini, mi sono sempre nascosta dietro la, la telecamera, però oggi cerco <ride> di fare questa cosa apprezzo, per perché apprezzo. è giusto pure insomma, guardarsi tra virgolette negli occhi e dire quello che, che, che si pensa, insomma, ti ripeto, per me non è facile, eh? perché già sto dicendo 3.000 parole per non, poi non dire nulla. No, comunque va bene, ti dico semplicemente che sono contenta di seguirvi, di seguire te, di seguire anche tuo marito. Veramente, veramente carini, siete sempre molto professionali in tutto ciò che fate. Cioè Mi piacciono i vostri video, sono veramente fatti bene, sono molto credibili. Perché tutto ciò che succede mh, mh, succede veramente in quel momento mh, e voi è, mh, con i vostri atteggiamenti siete veramente veramente credibili. Mh, vi voglio bene, mh, vi ringrazio di tutto quello che fate e ringrazio il tuo marito soprattutto per avermi dato questa opportunità di salutarti. Ecco qua e, e dire quello che, che penso del tuo canale, di te, di tuo marito: mi piacete moltissimo, siete fantastici e vi, vi meritate altri sicuramente altri 10.000, altri 10.000, altri 10.000. E così in, um, per sempre. Insomma, vi auguro veramente tanta tante belle cose, tanta fortuna con questo lavoro che fate. Eh, che lo fate veramente bene, ripeto. Mi piacciono tutti i vostri video. Eh, cioè, siete fantastici. Eh, non mi dilungo troppo perché sennò io sono un po' un po' chiacchierò troppo nei miei video, non li so fare corti e succinti. Quindi ti saluto. Eh, auguroni per questi tuoi 10.000 iscritti. Un saluto grande, grande a te e a tuo marito Alessandro. Grazie, Antonella. Ciao, Teresa. Altonietto. Ciao, ciao. Sì. Ciao, Ale. Ciao Terry, sono Michela, Michela da Perugia e faccio questo video per augurarti semplicemente tantissime belle cose, ti voglio molto bene e per farti tantissimi tanti tanti auguri a te e Ale per il, il tuo canale, siete delle persone fantastiche e squisite, lo voglio molto bene, ti mando un bacione, vi mando un bacione grandissimo. Ciao, grazie Michela. Ciao, Teresa, noi siamo i GT Francesca. Paranormal Investigation. Ti vogliamo fare i nostri più graditi e sinceri auguri dei tuoi 10.000 iscritti. Complimenti. Complimenti. Ciao, alla prossima grazie, GT Paranorma Investigation. Complimenti, Teresa, per i primi 10.000. Un bacio grande da me, Carlotta e Stefania. Ciao, ragazze anche il via. ma che bello pazzesca eh? su certe cose sono rimasto piacevolmente anch'io non lo so <ride> si sta trattenendo ragazzi secondo me perché non, non, non sa so che io non se lo aspettava andiamo avanti andiamo avanti dai telegram, seguite il video, mi piace molto soprattutto per la vostra sensibilità e per la qualità delle, delle vostre indagini, apprezzo molto voi come persone, mi piaceva tantissimo, apprezzo il vostro canale e continuate così, so che fra un, fra un po' vedrai questi video quando saremo 10.000 iscritti ma io spero che cresceremo sempre di più perché ve lo meritate veramente tanto. Grazie, Giulia. Tanto, soprattutto per la qualità dei, dei dei, delle vostre indagini e la sensibilità che dimostrate in ogni indagine, soprattutto nell'ultima in cui c'era quella per, per persona che si è suicidata. Ho apprezzato tantissimo che non avete fatto domande vi siete limitati a pregare per quel ragazzo o quella ragazza grazie per questa vostra sensibilità grazie mille grazie a te ciao Teresa tanti tanti auguri per i 10.000 iscritti al tuo canale complimentoni e continua così un bacione ciao Teresa io nel tuo gruppo sono Dolcesari, sono quella che posta <ride> subito tutti i tuoi video appena li, li mette Alessandro e volevo mandarti un grosso bacione e un bacione forte, forte forte per tutto Ciao Terry, complimenti, siamo Luca. arrivati 10.000 un saluto da Luca di Rimini eh, te ne auguro altrettanti come minimo e eh, avanti tutta così, brava sempre sul pezzo mi raccomando e un abbraccio, Terry, a presto. Ciao Luca, Ciao grazie. Ciao brava. Ciao Terry, auguri e complimenti per aver raggiunto mm. 10.000 fan. E tra questi ci sono anch'io. <ride> ok, io sono molto fan, penso, tra le prime di questo, di questo gruppo. Ti ho seguito fin dall'inizio. Eh, e devo dire che sono felicissima, sono felicissima per il tuo successo, sono felicissima di far parte dei coach fan E scusami se mi fa pino, non sono abituata a fare video, soprattutto perché non amo riprendere me stessa Però per te eh, questo è altro eh, Un abbraccione anche ad Alex che ti ha aiutato a raggiungere questo, questo Obvio, successo piccolo Grande successo, questo è solo l'inizio, te lo auguro di arrivare al milione di fan prestissimo perché te lo meriti. E scusami, non guardo direttamente in camera perché mi vergogno, come dico, poi non mi piaccio e quindi è tutto un altro discorso. Niente, un abbraccione grande, grande. Auguri e al prossimo video dai 20.000 fan. A prestissimo, grazie perché? Nadia. Auguri. grazie da da da da da. allora qualcuno non sarei sentita di fare il video ma lo apprezzo comunque eh. e ha voluto scriverti un messaggino scritto lasciarti ah, un pensiero anche. scritto ok? Sì. ma io sono... non lo so io non, non so cosa dire forse è la prima volta che io non so cosa dire <ride> Non so, passerò anche per una, ma Se... ho solo una parola in... davanti a me adesso, grazie, grazie di cuore, grazie a tutti, non, non me l'aspettavo, siete fantastici, siete... cioè questo traguardo io l'ho raggiunto grazie a voi anche, quindi soprattutto grazie so... a loro. Certo. Mm -mm -mm. E... Sono bellissimi... scioccata. Hai dei bellissimi fan, eh? Sì! Veramente, sì, l'ho sempre sì, detto, sono belli. i migliori fan Ma io l'ho saputo, lo, lo, lo sapevo già dall'inizio. Man mano che crescevano, dicevo... te lo dicevo anche a te, no? Dicevo, Ale, proprio il mio pubblico è, proprio, è, è, è pubblico, è proprio.. non è pubblico, è famiglia. È vero, è vero. È proprio... grazie. Li leggi tu? No! <ride> dai, ti devo leggerteli io? No dai, li leggo io. Come vuoi? No, va bene, dai, vai. vai. Ciao Ale, seguo Teresa dai Primordi, aveva pochissimi iscritti e mi ha subito impressionata per la sua visione a 360 gradi, 60 gradi di tutto quello che è ancora definito paranormale. Sono molto riservata e un video proprio non mi viene di farlo, perdonami, ma vi seguo con tanta ammirazione. Interagisco nelle vostre live e il mio nickname non è di facile memoria, sono The Secret of Life, il mio nome è Giordana, auguro con tutto il mio cuore che il canale cresca all'impazzata, in fondo l'ho visto nascere, abbraccio forte a te e a Terry, siete fantastici. Giordana grazie, e guarda va benissimo anche il messaggio scritto, ciao Terry contenta del tuo traguardo e di esserne parte vorrei dire che sei mega brava e complimenti soprattutto per il tuo coraggio questi 10.000 iscritti sono tutti meritati grazie di tutte le emozioni che mi e ci fai provare con i tuoi video grazie Nadia, grazie a te ciao Teresa, volevo dirti che sei fantastica dal primo momento che ho visto i tuoi video mi sei piaciuta, sei una donna semplice tanta energia positiva continua così e spacca tutto un bacione Teresa e buona fortuna per tutto grazie Elisabetta un bacione a te Manuel Locca tanti auguri per questo traguardo così abbiamo perso il messaggio prima abbiamo perso, sì. vediamo se scantiamo un po' indietro questo traguardo così importante continuate così Manuel grazie un bacione Patrizia Racano, o Racano la mia dedica congratulazione Terry ti seguo dall'inizio la mia pazzarella preferita Grazie, 10.000 iscritti, terribile. Che bello, anche la buona orecchia ha guarda che, che spettacolare. Katia Bologna, ciao Teresa, sono una tua grandissima fan, non mi perdo mai un tuo video su YouTube, sei fantastica e bravissima, complimenti, continua così, ti adoro da parte della tua fan Katia Bologna. Un bacione Katia. Talia o Talia? Talia Marzini, ciao, che bella idea, complimenti, seguo il canale dal primo video e lo trovo molto affascinante. Io mi... Mio marito vi seguiamo dall'Ungheria o oh è là. Teresa ci tieni compagnia e ti assicuro che se vivi all'estero è bello sentire un profumo di casa e tu lo fai, grazie per questo. Un abbraccio, Talia e Pierre. Grazie, grazie a questo. voi. Mariuca, Angel, non so se riesco a fare il video, comunque ti posso lasciare il mio messaggio per lei lo stesso, anche perché mi dispiacerebbe se non gli facessi un augurio. Congratulazione Terry, spero che il tuo canale salirà ancora di più. Me lo auguro perché sei una fantastica professionista. Potrei dire una donna perfetta nelle sue pazze indagini. Una donna sempre alla ricerca di uno sconosciuto mondo. Un mondo che affascina e provoca i brividi sempre di più. Vedendo i tuoi video sono riuscita a entrare ancora di più nei misteri del paranormale. Mi ritrovo in tante delle tue spiegazioni. Vai avanti così, grazie. Andrea. Vi sceglia, ti auguro una lunga e stupenda esperienza. Ti auguro tutto il bene possibile ed una lunga vita. Andrea, vi sceglia. Grazie mille, Andrea. Un bacione a te. E per finire ci sono anche i messaggi vocali. Esatto, esatto. Madonna, allora, ragazzi, io non so che dire. Ma come ti è venuta sta cosa? <ride> che lavoraccio, che lavoraccio. Mai più, eh? Ma mai, manco se arriviamo ai 100.000. Mai... Già ve lo dico, mai più. Per i messaggi vocali, eh non si riescono a scaricare da messenger ok oh, no. quindi adesso vado a prendere il telefono e ti te li faccio li sentire in diretta questo è di cinzia Parmesania eh? mm -hmm. ora oh, ragazzi è un po' vediamo se funziona bene beh ti posso dire che ehm, ti auguro veramente con tutto il cuore che mi sono sempre piaciuti i tuoi i tuoi video, le tue avventure che, che fai Veramente eh, con Alice veramente mi sono piaciuti. In bocca al lupo a te. e eh, Mi raccomando, vai avanti sempre così che vedrai che andrai bene. Un abbraccio da Cinzia, ciao. Grazie Cinzia, un bacione. Poi abbiamo Aldo Fondi. Fammelo cercare. Aldone. Ciao. A Che fare nuovi video e portare nuovi aggiornamenti un bello esempio da seguire e per chi si vuole mettere in questo mondo un grande grande abbraccio a te famiglia Ciao. grazie Aldo un abbraccio poi c'è Susanna Susanna Bossola, mai visto cosa hai combinato? Sei troppo grande, 10.000 iscritti, ma ti rendi conto, sei una forza, Teresa. Vai avanti così, tu e tuo marito siete una coppia fantastica. Ciao, <ride> grazie, Susanna. <ride> Quanta energia, grazie. Che bello. Che bello. Poi c'è Marcella, ciao, Terry, sono Marci. Marcella, io sono sfegotata di te, cioè ti adoro ti ho adorato fin dalla prima volta che ti ho visto che eri da sola ancora e non so la forza che avevi il coraggio, tutto eh, mi hai un po' ricordato me più da giovane eh, comunque io ti adoro, adoro tutto quello che fai, sei anche con Ale adesso è ancora più bello, vedervi voi due insieme e ti faccio tanti auguri, ti auguro di, di far tanta strada perché te lo meriti, perché sei una bella persona. Anzi, siete due belle persone. Terry, sei, ti adoro. Ci sentiamo. Ciao gioia. Grazie Marcella. Cattiuscia. Ciao Teresa. È poco che ti seguo, ma mi sei piaciuta subito. Un bacione. Da Katiuscia Bisegna. Ciao Catiuscia, grazie. Giovanna. Ciao Terry, ti faccio tanti auguri per questo bellissimo traguardo. Io sono Gio e, e continua così perché sei bellissima e bravissima. Grazie Gio, Carola. Eh, Buonasera Alex. Eh, mi dispiace tantissimo non esserci nel video di Teresa, ma vi faccio i miei bellissimi auguri e, e spero che video, questi video eh, vanno sempre in giù. Grazie a voi. Grazie, carola, un abbraccio. Ultimi due audio che mi ha lasciati su Telegram, c'è Nat. Ciao Terry, eh, augurissimi per i tuoi 10.000 iscritti al canale, io vi seguo da, da quando avevate fatto delle indagini con Chris, da lì vi ho conosciuti e non vi ho più mollato. E, Terry non cambiare mai quello che sei, sei una persona speciale, si, ve, si vede e si sente che hai un grande cuore una grande sensibilità, per favore resta come sei, non cambiare mai. Uh, grazie per quello che, che, che portate sul canale Sempre con grande rispetto È quello che vi fa, vi fa onore E vi, fa, uh, vi rende credibili in tutto quello che fate Tanti tanti auguri Ovviamente anche a Alessandro e... Ciao <ride> Ciao Nat, grazie e fi per finire c'è Esther. Ciao Teresa, sei unica, sei mitica. I tuoi video mi fanno sempre sognare, sempre nel mistero, eh, in che ti cacciano nuove avventure, che affronti la paura da sola. Sei unica e mitica, come sempre, inimitabile. Io ti ho seguito, eh, seguito dall'inizio, però adesso mi devo scusare che ti sto seguendo molto e poi mi avevi chiesto amicizie e ci siamo seguiti insomma a vicenda però in questo periodo non sto guardando molti video ma io quando cerco qualcosa di paranormale mi appaiono sempre i tuoi video e, e sono bellissimi devo dire io sono appassionata di paranormale quindi mi piace guardare questi video così guardo anche altri video però i tuoi devo dire che tu eh, affrontando la paura da sola è. Eh, andando nei vuoti da sola sei molto molto coraggiosa ciao un bacio grazie Esther finito mamma mia ragazzi cosa dire Mi eh, avete lasciato senza parole punto primo eh, io penso veramente di avere non dei fan ma cugini cugine zii zie siete diventati ormai una grande famiglia 10.000 io non me lo sarei mai aspettato e boh, io non so cosa dire se non grazie, grazie di cuore grazie a tutti voi eh, se sono arrivata a questo traguardo, lo devo a voi, lo devo alle persone che hanno condiviso i miei video lo devo alle persone che ogni volta che esce un mio video commentano eh, vi sento sempre vicini e questo, questa cosa che è successa stasera eh, ha dato un valore aggiunto eh, alla parte sentimentale che poi c'è anche eh, dopo la videocamera. No? È vero, non vi conosco di persona ma è come se vi conoscessi tutti a uno a uno, quindi vi dico veramente grazie per tutto quello che state facendo per il mio canale. Vi abbraccerei ognuno a 1 a uno e grazie ad alessandro per questa cosa <ride> perché è anche stata vero, una bella sorpresa dai sì no Bene. ma devo dire anche grazie a te se eh, la svolta di questo canale sta prendendo una bella svolta no eh. ma guarda io l'ho fatto solo per uno scopo lo sai, non <ride> è vero Rubare i tuoi 10.000 nel mio prossimo canale vero. lo che... fa perché si diverte anche lui in fondo, in fondo le piagge. Va bene, va bene. Allora chiudiamo perché abbiamo fatto un video ah, lunghissimo. Ragazzi. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito a, a fare questo quest meraviglioso regalo perché veramente è stato un meraviglioso regalo. Dai. Grazie. Ci lo pubblicherai allora? È certo che lo pubblico okay. A presto, grazie. Ciao ciao.